Nel nome di Gesù ti chiediamo perdono, perdona ognuno di noi e come tu ci hai perdonato nella croce, così, Signore, noi perdoniamo a coloro che ci hanno preso nel nome di Gesù e li benediciamo Amen. per la gloria del tuo nome. Signore, ti ringraziamo in questo momento per questa opportunità, Signore, che ci dai. Grazie, Signore, Signore, di radunarci, Signore, di ficarci nella tua parola, Signore. Signore, mettiamo davanti a te, signore, tutti coloro, signore, i, i tuoi figli, signore che, signore, che appartengono a questo gruppo, signore, signore, coloro che, che non possono venire, signore, benedicelo, Signore allontana ogni impedimento, signore, che, che sta ostacolizzando, signore, che loro cosa partecipare Signore nel nome di Gesù sia legato e cacciato nell'abisso, Satana e i suoi siano legati e cacciati nell'abisso nel nome di Gesù, Signore, dacci un cuore precettivo, sensibile Signore che possa Signore mettere in pratica quello che Tu hai riservato per oggi Signore, per l'edificazione del tuo corpo e della tua sposa Signore nel nome di Gesù. Grazie. E a me ti benediciamo, Signore, ogni al pastore potentemente. Allora, Signore, grazie. che per mezzo di questa guida spirituale, che hai messo, Signore, per noi, davanti a noi, Signore, nel nome di Gesù, unilo, Signore, perché così possa edificare coloro che tu le hai dato, Signore, Signore, la tua gregge, nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Nel nome allora, di Gesù allora. Cristo, ti ringraziamo. Signore ti benediciamo ti diamo per e l'uomo del Signore Spirito Santo glorifica al nostro Signore Salvatore toma il controllo di tutto insegnaci nel nome di Gesù e sei benedetto in Eterno coprici con il tuo sangue potente Signore nel nome di Gesù Amen Amen, Amen, Amen Amen, Gloria a Dio Gloria al Signore Ascoltiamo solo un... pastore Amen, Amen, Amen, Amen Gloria a Dio Gloria al Signore. Ascoltiamo un, can un canto e poi subito entriamo. Hey! <laughs> Oggi vedremo eh, la seconda parte del, dello studio dell'altro giorno: identità in Cristo. L'identità in Cristo che è molto importante. Gloria al Signore. L'altra volta abbiamo visto la prima parte. Oggi, invece vediamo la seconda parte. Identità. In Cristo, gloria a Dio. Alleluia, alleluia. Signore Dio Onnipotente, grazie. Tu sei lo Spirito Santo che ci insegna, che ci guida. Apri la nostra mente, il nostro cuore, ogni parte di noi. Grazie per la preghiera della sorella Magdalena. Grazie per Mario, grazie per Lisa. Grazie Padre di Onnipotente, anche per coloro che oggi non hanno potuto essere presenti, Signore. Padre, mettiamo davanti a te, Signore, la piccolina Nadia, Signore, la figlia di Lisa. Signore, ti chiediamo di proteggerla, di sanarla, di guarirla da questa febbre, da questa influenza, nel nome di Gesù Cristo. Padre, la copriamo col sangue di Gesù, la proteggiamo col sangue di Gesù, nel nome di Gesù. Grazie Padre, grazie Dio Onnipotente e sei benedetto in Eterno. Amen, Amen, Amen. Gloria a Dio. Alleluia. L'altra volta abbiamo visto eh, questa parte, la prima parte, anche oggi vediamo la seconda parte. Eh, dice, nel, andremo a vedere, eh, abbiamo letto anche secondo Corinzi 5,17. Cosa diceva? Secondo Corinzi 5.17 cosa diceva? Vi ho mandato anche i versetti sul gruppo. Alleluia. Oh, sì, l'abbiamo letto l'altro giorno, sì. Secondo Corinzi 5:17. Amen. Quindi è importante, cosa dice? Se dunque uno è in Cristo, Egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Ok? Quindi quando una persona è in Cristo succede una cosa, tutto diventa nuovo, diventa una nuova creatura, perché vi ricordate abbiamo visto che eh, lo spirito di Adamo a causa del peccato era separato da Dio, era morto, fino a quando non è venuto Gesù Cristo, L'uomo cercava di essere giusto davanti a Dio con la sua forza, con le opere. Eh, però quando Cristo è venuto, invece, la Bibbia dice, saranno giustificati solamente nella fede in Cristo Gesù, che in quel momento stesso, quando una persona ha fede in Gesù, riceve Gesù nel suo cuore, quella persona diventa una nuova creatura. Quindi, nelle lezioni precedenti abbiamo parlato di cosa significa nascere di nuovo, che il nostro spirito, il nostro cuore, ad essere cambiato, quindi quando si diventa una nuova creatura. Ok? Quindi abbiamo anche cominciato a vedere che quando nasciamo di nuovo, nel nostro spirito, avviene un, una totale trasformazione, che è l'unico modo per sapere cosa è avvenuto, e attraverso la parola di Dio. E per quello che noi, dopo che accettiamo Gesù Cristo, leggiamo la parola, più leggiamo la parola e più comprendiamo chi siamo, eh, comprendiamo la nostra identità in Cristo. In più vediamo noi stessi, noi stessi già vediamo dei cambiamenti, le persone che stanno intorno a noi vedono dei cambiamenti, allora ci chiedono, ci dicono, ma che ti, che ti è successo? Cos'hai? Ma noi sappiamo quello che è successo in noi perché Cristo dimora in noi, quindi noi siamo diventati una nuova creatura. Il nostro spirito, che era lontano da Dio, che era morto a causa del peccato, è stato rigenerato. Quindi noi riceviamo lo spirito di suo figlio, come abbiamo visto in Galati 4, e riceviamo, diciamo, in noi questa parola esce che dice Abba, Abba padre. Quindi non riusciamo a percepire, quindi non riusciamo a percepirlo da cose esterne, nemmeno attraverso le nostre emozioni che appartengono alla sfera dell'anima. Ma nello spirito subiamo una, tra, una trasformazione totale quando diventiamo una nuova creatura. La nostra fame e sete aumenta di più verso il Signore. Quindi lasciate che vi mostri qualche scrittura che ci mostra cosa succede quando qualcuno riceve Gesù nella sua vita. Ok? Leggiamo questo versetto. Efesini 4,24. Cosa dice? Efesini, 4, 24. 24. Atto di di Dio nella vera giustizia e santità. Quindi okay. la menzogna. E parli ciascuno è proprio secondo la verità, perché siamo membra gli uni degli altri. Ok, grazie. Gloria a Dio. Quindi c'è un fatto, in Efesini 4,24 cosa dice? Per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità, della verità. Quindi quando si nasce di nuovo, lo spirito diventa giusto e santo. Ok? Quindi la Bibbia infatti parla di due tipi di giustizia. C'è una giustizia che produci con le tue azioni, ed hai bisogno di mantenere questo tipo di giustizia per, per relazionarti ad altre persone. Perché se non vivi nel modo giusto e non fai le cose giuste, il tuo capo potrebbe licenziarti o il tuo coniuge potrebbe voler divorziare. Perciò hai bisogno di questo tipo di giustizia. Dio però non ti, non ti accetta in base alla tua giustizia esteriore. Dio ti dà letteralmente la sua giustizia, ok? Quindi c'è la giustizia per cui io mi comporto bene, mi attivo di fare bene verso i miei impegni, i miei compiti e poi c'è la giustizia che Dio stesso ti dà, cioè quella giustizia che ti rende davanti a Dio santo Puro e giusto, gloria a Dio. Quindi andiamo a vedere in Secondo Corinzi, 5, capitolo 5, versetto 21. Cosa dice? Sì, sì, Primo Corinzi 5, 21. È un versetto molto importante. Secondo Corinzi, scusami. No, no, secondo, secondo, secondo scusami. Scusami. Yeah. ok vedete è successa una cosa che Cristo che Gesù Dio ha voluto che Gesù diventasse peccato cosa significa che lui Cristo ha portato i nostri peccati su di sé sulla croce si è caricato i nostri dolori i nostri peccati le nostre sofferenze le nostre ogni è diventato una maledizione sulla croce, ha portato la maledizione dell'uomo su di sé. Ok? In modo che la sua giustizia venisse su di noi, quindi noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Ok? Quindi Gesù divenne peccato per noi, in modo che noi diventiamo giustizia di Dio in Cristo. Cioè è molto importante questo cambiamento. Nessuna persona religiosa, brava, buona, perfetta riesce eh, a essere giusta secondo il criterio di Dio. Io non riesco a essere giusto secondo il criterio di Dio con la mia forza, ma Dio ha voluto che Cristo diventasse peccato per me morendo sulla croce, In modo che io diventassi giustizia di Dio in Cristo. Quindi è scritto che Dio Padre ha fatto essere peccato per noi suo figlio in modo che noi potessimo essere la giustizia di Dio in lui. Perciò esiste una giustizia che va ben oltre la nostra giustizia esteriore e che si basa su ciò che Dio ha fatto per noi. Attraverso la fede in Cristo abbiamo ricevuto letteralmente la giustizia di Dio. Siamo stati creati nella giustizia e nella santità della verità. Non cresceremo in questa giustizia, noi non crescer non cresceremo in questa giustizia. Siamo già giusti. In altre parole, siamo giusti possiamo dire che abbiamo già una giusta posizione davanti a Dio. Okay? È importante comprendere questa verità. Se noi non comprendiamo questa verità, cioè l'opera della croce, se noi non la comprendiamo molte volte, ehm, cerchiamo di essere giustificati davanti a Dio con le nostre proprie opere. La Bibbia dice in Isaia capitolo 66, mi pare, dice che le vostre opere di giustizia per me sono un abominio, un, è una male, sono delle cose abominevoli perché noi, eh, cioè con la nostra forza, non possiamo essere davanti a Dio giusti, perfetti, ma... Tramite Cristo Gesù, suo figlio, che essendo santo, puro e giusto, morì sulla croce, portò i miei peccati, portò i miei pesi, portò i miei falli, a causa della fede in Cristo Gesù, io sono già diventato giustificato. Quindi, quando tu hai accettato Gesù, sei già diventato santo, giusto, davanti al Signore, perché... Hai ricevuto il sacrificio di Cristo nella tua vita, hai riconosciuto che Cristo è morto per te ed è risorto. Quindi, in Cristo tu sei giustificato davanti a Dio. Gloria a Dio. Amen. Quindi la nostra giustizia non è che cresce, ma è già siamo già giusti davanti a Dio. Ok, è importante perché molte volte. In tante religioni io ho provato tanti tipi di religioni il giudaismo eh, l'induismo ho provato eh, altre due religioni sia ortodosso cattolico cioè sono nato cattolico e ortodosso diciamo da, da mia madre cattolico da mio padre cattolico da mia madre ortodosso ortodosso quindi io, cioè, so, avevo già le basi cristiane però Vivevo una vita peccaminosa, eh, andavo in chiesa, ma vivevo, facevo le cose non sante davanti a Dio, perché non sapevo che c'era la giustizia, la giustificazione per fede. Infatti ho scoperto, quando ho accettato Gesù Cristo, veramente eh, ho ricevuto quella eh, giustizia in Cristo, perché il mio spirito che era lontano da Dio... A causa del peccato, quando ho ricevuto Gesù come mio Signore Salvatore, sono stato rigenerato, rinnovato. Quindi mi sono rivestito di chi? Di del nuovo, del nuovo uomo, dice la Bibbia. Nuovo uomo, quindi l'uomo vecchio non c'è più. La Bibbia dice: tutto è diventato nuovo. Le cose vecchie sono passate, quindi avevo tante cose delle cose vecchie che avevo, che cercavo di inserirlo anche dopo aver accettato Gesù Cristo perché la mia coscienza eh, mi opprimeva. Una volta per questo ho pregato al Signore e ho detto «Qual è la verità, Signore?» eh, Un giorno, un sabato, mi sono addormentato eh, ho visto il cielo stellato, dal cielo stellato una grande croce bianca piena di luce che mi illuminava su di me, che scendeva su di me questa luce potente. Allora mi sono alzato e ho detto, allora, cioè la verità è Cristo, cioè la, la via è Gesù, sì, Gesù è la verità, la croce è la verità, gloria a Dio. Quindi è molto importante eh, comprendere questa, questa verità che Dio ci ha donato, gloria al Signore, Amen. Eh, perché noi siamo giustificati secondo i criteri, i criteri di Dio, cioè in Cristo Gesù. Il criterio, il criterio di Dio è Cristo. A quindi quando riceviamo Gesù, per mezzo di Cristo Gesù, noi siamo giustificati. Ok, andiamo a vedere. Allora, quindi Dio è, con, eh, è contento di noi, grazie a Gesù, e a, <coughs> a, cioè, a nient'altro. Il nostro spirito, è il luogo dove è avvenuto il cambiamento, ok? Quindi, quando ho accettato Gesù Cristo, ci, ci fu un cambiamento nel nostro uomo interiore, che sarebbe lo spirito. Lì c'è stato un cambiamento. Forse non abbiamo cambiato pelle, non abbiamo cambiato capelli, non abbiamo cambiato occhi, come vi ho detto l'altro giorno, non siamo diventati biondi, o, o eccetera, no! ma il nostro uomo interiore è diventato nuovo, noi siamo diventati, cioè, ehm, a, a immagine il nostro uomo spirituale assomiglia a Gesù, ok? Perché è stato santificato, giustificato. Come? Non si sente bene? Chi che ha parlato? No, c'è sente a. tratti. Ah, ok, ok. Forse la linea... Qua eh, la linea è buona, diciamo. Mi senti bene? Sì. Ok. Quindi... Sì. Okay. ok, bene, bene. Quindi non si sente bene? Quindi... Quello che voglio dirvi, l'uomo interiore, cioè l'uomo spirituale che è diventato una nuova creatura, c'è cioè lo spirito, che non si sente? Allora la posizione, la linea o il vostro o il mio? Ok. Gloria a Dio forse l'orario mi senti adesso chiaro ok forse, forse analizza non mi sente comunque alla linea debole comunque eh, quello che voglio dirvi noi siamo diventati una nuova creatura dio è contento di noi grazie a Gesù e nient'altro. ok? Il nostro spirito è il luogo dove è avvenuto il cambiamento. Siamo già stati creati nella giustizia, nella santità della verità. Siamo creature nuove di secca. Quando abbiamo accettato Gesù siamo diventati creature nuove di secca. Andiamo a vedere Efesini 2,10. Cosa dice? Cosa dice Efesini 2.10? Amen. Amen. Allora, vedete cosa dice Efesini 2.10? Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù. Quando una persona riceve Gesù Cristo, diventa opera di Dio, viene creata in Cristo Gesù. Ok? Per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo o le mettiamo in pratica. Quindi nel nostro spirito siamo perfetti e completi. Molte volte la nostra mente tarda a cambiare, il nostro modo di pensare tarda di, di cambiare, molte volte il nostro modo, il nostro comportamento tarda a cambiare, ma quando abbiamo, accettato Gesù Cristo, quando abbiamo accettato Gesù Cristo, noi siamo diventati una nuova creatura in Gesù. Ok? Quindi nel nostro spirito siamo perfetti, completi. Okay? Non c'è peccato o inadeguatezza. In che cosa? Nel nostro spirito. Nel nostro spirito. Non c'è peccato o inadeguatezza inadeguatezza. Efesini 1, 13, cosa dice? Efesini capitolo 1, versetto 13. Il capitolo precedente. 1, 13. Uno, 13. Uno, tre, tre, tre, tre. Sì, sì, sì. Ok, vedete? Dopo che abbiamo creduto in Lui, ok? noi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Cioè, quando la persona crede, automaticamente veniamo sigillati con lo Spirito Santo. Molte volte non ci rendiamo conto. C'è un cambiamento in noi, l'uomo nuovo è cambiato, tante cose che noi vogliamo fare. Adesso ci fanno un po' or, or, or, cioè, orrore, diciamo, eh, tante cose che erano normali, adesso per noi non sono più normali, perché il nostro spirito è cambiato. Quindi non accettiamo quello che il mondo ogni giorno ci mette davanti su ta sulla tavola, allora cominciamo anche a scegliere cosa ci barci, e cosa non cirbarci, perché il nostro spirito è cambiato. Anche noi diciamo: ma perché mi comporto così? Perché l'uomo interiore? Ti ricordi che abbiamo eh, visto in Galati 5, versetto 16, 17, 18 che lo spirito ha desideri contrari alla carne, e la carne ha desideri contrari allo spirito, lo spirito vuole pregare, ascoltare, leggere ed essere, cioè piacere a Dio, ma la carne vuole divertirsi, riposarsi, eh, fare le sue cose, ha più tempo per tante altre cose, non per Dio. Quindi, allora, in noi ci sono queste due persone che cominciano a lottare. Più nutriamo lo spirito e più la carne si sottomette. Più non nutriamo lo spirito, più diventiamo carnali. Lo spirito, piano piano, cosa fa? Si indebolisce. Molte volte eh, la nostra anima in mezzo, cosa fa? Va da lei come, come... Cioè, cerca sempre il più forte in pratica, no? Aderisce al più forte. Se la carne è forte, basta, è finita. Fa tutte le cose della carne. Se lo spirito è forte, quindi desidera più le cose spirituali in pratica. Quindi noi, come figli di Dio, eh, dopo che siamo cambiati, dobbiamo nutrire lo spirito. Perché siamo, la Bibbia dice, dopo aver creduto, siamo stati sigillati con lo spirito santo della promessa, che è molto importante. Alcuni potrebbero pensare, beh, quando ho creduto nel Signore... Credevo di essere stato completamente perdonato e purificato che tutto fosse a posto, ma da allora ho peccato ancora e sono venuto meno. Se così è stato, hai fallito nelle tue azioni e nella parte mentale ed emotiva di te, ma il tuo spirito non ha peccato. Molte volte la terza uh, persona noi cioè dell'uomo naturale noi di, di, la nostra terza persona cioè c'è cioè spirito anima e corpo in cristo è santo odia il peccato quando pecchiamo si rattrista si addolora cioè si, eh, si, cioè, si rattrista completamente perché il peccato non è per lui. Una volta era normale, ma adesso non è più normale. Allora la coscienza ci, ci, ci condanna, in pratica. Vedete? Cosa dice? Prima ho peccato, eh, ho peccato ancora e sono venuto meno. Se cos'è stato, hai fallito nelle tue azioni, nella, nella parte mentale ed emotiva di te. Ma il tuo spirito non ha peccato, il nostro spirito non pecca. L'anima che pecca, ti ricordi Mario l'altra volta? L'anima che pecca sarà? Come? Bravo, bravo, bravo, bravo. bravo. Quindi è molto importante, dobbiamo stare attenti anche, alcuni dicono, tanto sono salvato, se la carne pecca non fa niente, tanto vado in paradiso. No, non è così, perché eh no? perché, perché più tu nutri lo spirito, allora più ti allontani anche dal peccato, dal male, dalle forze delle tenebre, ok? Ma più non nutri lo spirito, cioè la parola, più la tua mente non è nutrita della parola e più non essendo eh, eh, ripieno della verità, della giustizia di Dio in te, cioè intellettualmente, molte volte si va anche a eh, deragliare, diciamo, no? a peccare, a cadere cadere nei, nelle tentazioni, in tante altre cose. Allora, molte volte, bisogna anche avere l'autocontrollo, è, è importante l'autocontrollo, perché il, il nemico cercherà sempre di attaccarti, la carne cerca sempre le cose del mondo, il mondo cercherà sempre di attirarti. Allora, cosa succede? Allora tu devi cercare di allontanarti dalle cose che a Dio non piacciono. Ma questo lo fa per la, con l'aiuto dello spirito che è nato di nuovo. Ok? Perché è per quello che, come abbiamo visto l'altra volta, um, siate guidati dallo spirito, non dalla carne. Ok? Più ci facciamo guidare dallo spirito, e più non pecchiamo. Okay? Più ci facciamo guidare dalla carne, e più pecchiamo. Qua sta sottolineando una cosa molto importante, che il tuo spirito è salvo, il tuo spirito, ok? Il tuo spirito non ha peccato, ma il tuo corpo, la tua carne stanno peccando, hai capito? Quindi noi siamo in questo corpo, in questo corpo ci sono tre persone, c'è l'uomo esteriore, l'uomo anima, c'è cioè l'anima, c'è, e poi c'è anche l'uomo spirituale. Quindi, più nutri nutriamo lo spirito, e più siamo forti contro le insidie di Satana, le insidie del mondo, e poi i desideri della carne. Vediamo qua. Pastore, sì. Perché? Perché? Sì. Sì. Perché, perché il tuo spirito è sigillato? La Bibbia dice: Ti ricordi che hai visto, abbiamo visto che siamo stati sigillati per mezzo dello Spirito Santo. Siamo sigillati. Hai capito? Sei sigillato. Sì, siamo protetti e siamo sigillati. Però c'è un fatto: più noi siamo con Cristo, abbiamo comunione con Dio. Noi ci separiamo dal peccato e poi, da quando tu hai accettato Gesù Cristo, tu odierai sempre il peccato. Lo spirito che in te. Bravo, sì, certo. Certo, lo spirito che in te ti aiuterà anche a odiare, ad allontanarti dal male. La Bibbia dice: se sbagli, c'è il sangue di Gesù, se sbagli. Ma la Bibbia dice anche che non devi più peccare. Ok? Molte volte, molte volte le persone non essendo forti sbagliano, cadono, dicono: ecco io pecco. Allora perché non, so, allora non sono salvato, dicono. Ma loro, il loro spirito è salvato, purtroppo non comprendendo la parola di Dio, non conoscendo la verità, non essendo discepoli di Cristo. Cosa succede? Ormai Satana viene e gli dice, no, tu non sei eh, differente dagli altri, quindi tu sei, non sei salvato, Gesù non ti ha salvato, quindi vedi che stai pe peccando? Allora ti allontana, alcune persone si allontanano perché Satana gli dice, ormai per te è finita. No, come il figlio prodigo, se noi veramente ci pentiamo dei nostri peccati, di quello che facciamo davanti a Dio, il Signore è sempre pronto a perdonarci. Ma non dobbiamo... Ecco, noi non dobbiamo però approfittare della bontà di Dio. Ecco, e poi lì, lì quando andremo da Gesù, ci li farà pagare. Capito? Cosa dice qua? Quindi hai una nuova identità, per avere una relazione con Dio devi stare con Lui e adorarlo basando su chi sei nello spirito, non nella carne. ok? Molte volte noi vediamo solo la parte del corpo, della carne, ma dobbiamo comprendere chi siamo nello spirito. Noi siamo nello Spirito figli di Dio, eredico, eredi, coeredi di Cristo siamo. Quindi, sto finendo, questa è la grande trasformazione della vita cristiana, una persona cambia identità, ok? Quando abbiamo accettato Gesù Cristo abbiamo cambiato identità, quindi devi metterti in relazione con Dio, basandoti non su quello che fai, non su quello che pensi, ma su quello che sei nello spirito, grazie a quello che Lui ha fatto per te. È un lavoro ultimato, non è qualcosa che fluttua o che cambia e va su e giù. No, sei stato creato nella giustizia, nella santità, della verità sta parlando del tuo spirito per avere comunione con Dio devi adorarlo in spirito e verità devi basarti su questa nuova identità di chi sei in Cristo quindi molte volte per quello che la Bibbia dice se uno è in Cristo è una nuova creatura le cose vecchie sono passate molte volte il nemico cosa fa? ci fa ricordare le cose vecchie le cose ve vecchie ma brutte che sembrano di divertenti davanti a Dio invece sono abominevoli. Quindi il nemico, il mondo, cercherà la carne, cercherà sempre a portarti verso l'uomo vecchio. Ti ricordi che abbiamo letto in Romani capitolo 6? Vi ricordate? Capitolo 6. Eh, nel battesimo noi siamo morti con Cristo quando siamo usciti dall'acqua, siamo risuscitati con Cristo. Quindi dice anche che camminiamo in novità di vita. Allora dice alla nostra mente, non devi mettere all'opera, le, le tue membra non devono essere strumenti di iniquità, ma di giustizia, perché noi siamo una nuova creatura. Ok? Il mondo non lo comprende. Chi non, chi non crede in Gesù non lo capisce, ma voi adesso lo state capendo, lo state comprendendo perché noi siamo creature nuove in Cristo. Ok? Questo è importante. Adesso passiamo velocemente alle domande. Ok? Leggendo in Primo Corinzi, capitolo 6, versetto 17. Primo Corinzi capitolo sei versetto diciassette. Cosa dice? Ok. Quindi, l'unico modo per sapere che la trasformazione è avvenuta nel nostro spirito è attraverso la parola di Dio. Secondo questo verso, cosa è accaduto in te? Secondo il versetto che noi... Abbiamo, secondo il versetto che noi... Ok, giusto. Infatti, il nostro spirito, ok, il nostro spirito, è diventato uno in con Cristo. Ok, è importante come eh, siamo diventati, come il Padre, il Signore Gesù, pregava dicendo: come io sono in te e loro sono in me. Dice la parola quando il Signore ha pregato in Giovanni capitolo 17, ehm, come io sono in te, loro sono in me. Ok? Quindi noi siamo collegati in Cristo co anche con il Padre, per mezzo dello Spirito Santo. Quindi siamo uno. Perché perché giusto? Ok? L'altro versetto da, le da leggere, Efesini 13 cosa dice? 3, 17, Amen. Amen, Ok, va bene, gloria a Dio. Quindi, Efesini 3. Ora Cristo dove dimora? Dimora, dimora? Amen. Cristo dimora nei nostri cuori, cioè anche nel nostro spirito dimora. Ok? È importante perché... Cristo dimora in noi. Ok, Efesini, eh, sempre eh, 3,17, che l'abbiamo già letto. Come avviene questo? Per mezzo? Per nostri cuori. Ok, come che. Come per che la fede. Per la fede. Ok. Per mezzo della fede, Cristo dimora in noi. Quando noi abbiamo creduto nel Signore, il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, è venuto a dimorare in noi. Molte volte il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli, «Voi non sapete che Dio dimora in me e io in Lui?» adesso invece quando noi abbiamo accettato gesù cristo cristo dimora in noi e noi in lui gloria a dio perché certo quindi cristo dimora in me dimora in te quindi per mezzo di che cosa per mezzo della fede la fede è importantissima nella vita cristiana ok se siete stanchi ci fermiamo qua, facciamo le domande settimana prossima o continuo? Sì, la settimana prossima, così noi invitiamo in campo. Va bene, allora la prossima settimana mi, te, mi dovete ricordare, non settimana prossima, domani, domani scusami, domani mercoledì. Eh, eh. domani, domani continueremo con le domande da... Uh, leggeremo Colossesi capitolo 1 dal versetto 26 al 27 ve l'ho già mandato su whatsapp ok? Do ok ok ok dopo di fine ok siamo ok manca dieci minuti preghiamo ringraziamo il Signore e finiamo gloria a Dio quindi è molto importante molto importante questi punti di vista se avete delle, avete delle domande per caso no. avete domande Ok, ok. Va bene. Va bene. Colossesi, Colossesi, capitolo uno. Colossesi, uno, capitolo uno dal ventisei al ventisette. Adesso preghiamo, gloria a Dio. Preghiamo. Alleluia, gloria a te Gesù. Alleluia. Ok, puoi pregare Mario, ringraziare il Signore. Amen. Amen, amen. Amen. Amen. Eh, Lisa, puoi pregare, grazie. Allora, signore ti ringrazio per questo momento di preghiera Grazie. ti chiedo signore di perdonare i nostri peccati e di unirci al tuo spirito Amen. ti prego signore nel tuo nome ti chiedo di coprirci con il tuo sangue e eh, eh, eh, ti prego è te tutto è possibile. Ti prego di, di darci ogni giorno la possibilità di conoscere la tua parola affinché possiamo conoscere sempre di più la verità, avvicinarci sempre di più a te. Signore, tu sei la strada del bene, sei la strada della nostra serenità, sei la nostra potenza, il nostro aiuto per sconfiggere il male. Ti prego, Signore, di proteggere e di aiutare tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo. Ti prego, Signore, di dare un conforto, un sostegno a tutte le, le persone sole. Signore, ti chiedo di, nel tuo nome ti chiedo di, di coprirci con il tuo sangue e di allontanare da noi tutte le, le presenze negative, e tutti gli spiriti maligni di buttarli nel, nell'abisso, di sconfiggerli. Amen. Signore, tu sei la nostra luce. Ti prego, Signore, ogni giorno fai in modo che possiamo riconoscere la, sua pres la tua presenza nelle nostre opere, nella nostra vita, Signore. Ti prego, Signore, di, di illuminare la, la nostra mente in tutto, Signore. Ti prego, Signore, di benedire le nostre famiglie, di Amen. proteggere i bambini, affinché Amen. possano sempre essere guidati nel giusto. Ti prego, Signore, ti chiedo di guidarmi. Amén. Di guidarmi, Amen. Amen. E guidarmi anche nell'educazione da genitore che devo impartire ai miei figli. Amén. Insegnare la Tua parola. Signore, la tua parola, i tuoi insegnamenti sono preziosi per noi, Signore. Grazie. Ti prego, Signore, di aiutarci a sostenere le nostre croci, perché nella nostra croce riusciamo a comprendere la tua volontà. Signore, ti mm. chiedo di benedire tutti i presenti. Nel tuo nome, mm. ti chiedo di coprirci col tuo preziosissimo sangue mm. e di aiutarci a sconfiggere il male affinché il bene sia sempre superiore al male e il male sia sconfitto. Non ha più forza di esistere, non ha più ragione di esistere, Signore. Ti prego di benedire tutti i presenti, le loro famiglie e di aiutarci ogni giorno. Amen. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Magdalena, ringrazia, ti Padre, ti ringraziamo per queste parole, Signore, meravigliose, Signore, che Tu ci hai insegnato e ci hai fatto ricordare, Signore, nel nome di Gesù. Fa che queste parole, Signore, siano segnate nel nostro cuore, che portano frutti, Signore, per la gloria del Tuo nome, Signore, nel nome di Gesù Cristo, Alleluia. Signore, che viene a rubare, che viene a che viene a distruggere, si è radicato, legato e cacciato viso, Satana e mm -hmm. tutti i suoi seguati, i piani mm -hmm. di in nome di Gesù siano distrutti nel nome di Gesù protegge Bene. la nostra famiglia protegge Bene. la nostra casa protegge la nostra vita protegge Bene. il nostro ministero Signore Bene. Spirito Santo aiutaci sempre guidaci sempre ogni verità nel nome di Gesù Cristo Bene. Signore benedice il nostro pastore ungilo sempre con potenza Signore perché possa guidare Signore sempre ai tuoi figli Signore quello che tu gli hai dato Signore nel nome di Gesù Padre Vogliamo pregare per tutti coloro che sono malati, Signore. Stende la tua mano, Signore. Toccali, Signore, con un tocco divino e soprannaturale. Oh, signore, esplosi, Signore. Signore, coloro che sono presi o presi, signore. signore. Liberali coloro che sono rimpresi. Signore, signore. Mm. nel nome di Gesù, coloro che sono caduti, Signore, Signore, moltiplica le loro forze, Signore, nel nome di Gesù Cristo, mm. Signore, esaudisce i bisogni, Signore, dei tuoi figli, Signore, mm. Signore, supplico nelle loro mancanze, Signore, nel nome di Gesù Cristo, aiuta e Signore, a tenere il nostro volto fisso in te, Signore, per crescere, Signore, alla tua immagine e somiglianza del nostro Amen. Signore Gesù Cristo, Amen. nel nome di Gesù, benedici e, e benedici la nostra figlia. Benedici, Signore, il gruppo che, signore, signore che, che formano questo gruppo, Signore, alleluia, Signore, che sono, che sono qui Signore, per essere dedicati, signore, signore, qualsiasi impedimento nel nome di Gesù sia legato e cacciato nella vita del nome Amen. di Gesù. Amen. Signore, ti ringraziamo che la tua pace, Signore, ci vesta la tua grazia. Signore, sempre sia con noi, Signore. Signore, il tuo amore sia una veste, Signore. Alleluia. Indossare in ogni momento la tua veste di salvezza, Signore. Coprici, Santo, di giustizia, Signore. Coprici eh. con il tuo sangue prezioso, Signore. Amen. Nel nome di Gesù. Amen, amen. Signore, grazie. Ti diamo grazie. lode, gloria e onore. Grazie ancora nel nome di Gesù. E sei benedetto in eterno. Amen. Amen, amen, amen. Alleluia, amen. Grazie Padre, Signore grazie, benedici Magdalena, Mario, benedici Elisabetta. Mettiamo davanti a te Elisabetta, Signore, siano benedetti nel nome di Gesù. Mettiamo davanti a te Nadia, oh, sia benedetta. Signore benedici tutti i nostri cari, i nostri fratelli, nostre nostre sorelle, in ogni luogo, in ogni posto, nel nome di Gesù. Grazie Padre, coloro che stanno soffrendo, nel nome di Gesù siano guariti, coloro che sono malati siano sanati, nel nome di Gesù Cristo. Spirito Santo, sigilla queste parole, scriveli nel nostro cuore, nella nostra mente, nel nome di Gesù, in modo che noi possiamo, Signore, osservarli e metterli in pratica, per la Tua gloria, nel nome di Gesù. Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen, amen. Dio, Gesù è il Signore, gloria a Dio, abbiamo finito. Sentiamo questo canto e poi vi salutiamo. con un canti con Oh, Tante, tante con modo. Alleluia. Gesù è il Signore. Dio ti benedica. Facciamo una preghiera. Se tu vuoi accettare Gesù Cristo come tuo Signore Salvatore, facciamo questa preghiera insieme. Gloria a Dio. Ripeti quello che eh, io prego. Eh, si chiama la preghiera della salvezza. Preghiamo insieme. Se tu vuoi ricevere Gesù nella tua vita, se vuoi diventare una nuova creatura, devi solo credere nel Signore e riceverlo nella tua vita, come il tuo Signore Salvatore. Gloria a Dio. Amen. Legami. Signore Gesù, io credo che tu sei il figlio di Dio. Signore Gesù, io credo che sei morto per i miei peccati e che sei risorto il terzo giorno. Signore Gesù, oggi io ti ricevo come mio Signore Salvatore. Perdona tutti i miei peccati, lavami con il tuo sangue che hai versato sulla croce per me. Signore Gesù, grazie per avermi salvato e per avermi reso figlio di Dio e per aver scritto il mio nome sul libro della vita. Grazie, Signore Gesù. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e nello Spirito Santo. Amen. Dio vi benedica, Gesù il Signore. Se volete potete scriverci, inviarci un messaggio e noi vi aiuteremo in ogni cosa. Dio vi benedica. Shalom, shalom, shalom, shalom.